buongiorno bimbe ciao buongiorno ben sveglie siete già attaccate al telefono cosa state giocando? Sto giocando a Stumble Guys nuovo ah ok ma c'è per segnalo no su roblox però ah c'è Stumble Guys su roblox anche? Sì, di halloween ma che figata bellissimo ci sono i personaggi di halloween? no però ah. sì, è di sì, halloween quindi cos'è di halloween? Allora, ascoltatemi bene, dobbiamo andare a fare la spesa perché okay. devo andare a ritirare dei panini che ho ordinato ieri e dobbiamo andare a comprare... Perché oggi mangiamo i panini, sì. vero va, Ani? Oggi mangeremo tanti panini perché a noi piacciono tantissimo. Io sono stata presa tre volte. Mm. Ecco. Ani, cosa volevi dire che andata a prendere il gatto oh, Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Eccolo, eccolo, eccolo, eccolo. Niente, niente. Okay. Non c'è, hai detto? Ok, ragazzi, non so se avete sentito, ma Anastasia vi ha detto una cosa. Comunque, andiamo a prepararci così usciamo e poi ho bisogno di sapere se in casa abbiamo ancora la pompetta per gonfiare dei palloncini perché ho deciso di regalare al gatto tanti palloncini con cui giocare ok? dai bimbe ragazzi siamo finalmente uscite di casa adesso andiamo a prendere dei panini e tutto quello che ci serve per l'aperitivo di stasera vero Ani? che c'è solo un aperitivo stasera? e basta e basta Ciao, ci vediamo al supermercato allora intanto andiamo a chiedere se sono pronti i pomini che ho ordinato ok e poi dobbiamo prendere l'affettato lo scottex per te per scuola Eh, ma non so se qua c'è cerchiamo se c'è una pompa ma qua secondo me non c'è allora mi serve tanto tanto carne macinata e funghi aspetta un secondo vane si scivola ah, questi sono buoni Dani. Dove sei? Eh, fa freddino Ci siamo tolti eh, Il giubbottino E adesso fa freddo Guardate queste brioche Col cuore di cioccolato Ripieno con cuore di, di cioccolato Ah è, una, è un croissant Tutto cioccolatoso Andiamo avanti brava Ottima risposta non sei, sei disinteressata Molto strano comunque Ancora ma tu ogni volta ricadi sulle caramelle io le caramelle non le voglio mettile giù. No, amore, lo sai. No. Proprio, proprio perché sono gommose che non le voglio. No, amore, no. Preferisco quelle dure che le schiacci subito e le, le mordi. Bambone. No. E queste sono dure. Ma no, queste sono gommose, non sono neanche buone. sono tutte dello stesso gusto. Sì. Anastasia. Vuoi, lo vuoi festeggiare il tuo compleanno a novembre? Ecco, riti. Anastasia. Non sto scherzando, vuoi festeggiarlo il tuo compleanno? No, no. Fine abbiamo optato per i marshmallow che piacciono anche a me e sono un pochino meno pericolose di quelle gommose sì, ma Allora, sì. ma ragazzi anno, noi siamo qui per fare anno, altro vabbè, Eh sì anno, pochettino eh, ah, eh vabbè amore, sì. no, ma alla fine ma ce la sì. state? Ma tutte che cosa sono? Caramelle sì. gommose, sono tutte gommose Guarda l'altro scopo L'avevamo preso anche l'anno scorso, però il cioccolato non è buono, Anastasia. No, Ascolta, abbiamo bello, la scorta degli ovetti qui a casa. Che bello, tra poco è Halloween! Tra poco è Halloween. Sì, e purtroppo non andiamo a Roma perché la vostra scuola non fa ponte, e quindi è saltata la gita a Roma. No, guarda, questo c'è il cioccolato. E lo prendi? E gliene dai una a Raffaele stasera? Ok, li mangiamo insieme. Così, ho detto Raffaele? Chi è Raffaele? Sbagliato. Vanessa si è offesa perché non gli ho preso le caramelle gommose e da Anastasia ho preso sia i marshmallow che gli ovetti di Halloween. Ma gli ovetti di Halloween glieli ho fatti mettere giù e lei ancora non lo sa. Adesso Anastasia la sta cercando disperatamente per tutto il supermercato. Vanessa, li abbiamo tolti gli ovetti? Li ho tolti gli ovetti. Non li voglio queste caramelle, ho paura. Perché devo stare con l'ansia? Perché devo vivere con l'ansia delle caramelle gommose? Non le voglio. Allora ti vai a prendere le altre, togli questo, dai. Quali è? L'altro pacchetto dell'arico. No, questi oh. mini pacchetti, quelli più, gro quelle più grosse. Allora, Vanessa, senti, tanto è inutile che eh, ti nascondiamo questa cosa perché sei qua con me. Allora, allora ho preso dei... Io. Eh, per forza. Allora, c'è cioè quella cosa là dove... Così No, stava? zitta, uh, quella no. Uh, cosa? Ascoltami. Allora, Niente. Ascolta, ho preso dei paninetti che sono quelli che mi devono ancora consegnare. Con che cosa li facciamo? Col prosciutto cotto, la bologna e il salame? La mortadella e il salame. Io la con il prosciutto cotto. cotto. Facciamo e un po' di mortadella, io... un po' di salame, un po' di prosciutto cotto e crudo. il salame crudo? crudo. Ok. Poi cos'altro faccio per i bimbi? Io farò anche una pizza margherita che la tagliamo poi a pezzi. Uh -huh. Volete anche dei tramezzini oppure no? Dobbiamo due. prepararli insieme, però, eh? Okay, Quelli con la, sì, con la maionese, sì, sì. il tonno. Eh, sì, sì. Allora dobbiamo vieni, comprare, vieni. eh? mangia pure io. <ride> ok, bimbe, adora, abbiamo preso credo tutto quello che ci serve. Forse l'unica cosa panino. che vorrei comprare è il pane bianco. Cosa c'è? Però non sono sicura che ce ne sia abbastanza. Compriamo una confezione di pane bianco. Cosa c'è? Perché ridi? Eh? Perché oh, ridi? Oh. Cosa c'è? No, no, no, non mi vende, non mi vende, vedi? È Momento dance al supermercato, signori. sei bravissima. Sei un'autodidatta bravissima. E adesso, Anastasia. <ride> sei bravissima anche tu amore abbiamo fatto la prima parte di spesa poi dobbiamo rientrare sempre in questo supermercato perché i panini che avevo ordinato non sono pronti no, Mangiamo certo fare. amore ho preso appositamente le patatine così le mangiamo va bene anch'io ho tanta fame non abbiamo pranzato sulle due quasi pausa merenda Vanessa mangia le aribo che non vedeva l'ora di mangiare alla fine le ha comprate ma hai preso quelle di Halloween. Mm -hmm. le bustine hai preso alla fine hai vinto tu. Hai preso anche le bustine, quelle più piccine. Ma dopo le mangiamo ancora stasera. Sì, certo. Adesso ve le sequestro perché voi le caramelle quando io non ci sono non le dovete mangiare. Tu cosa stai mangiando? Ok, le patatine e il latte. Sentite ragazzi, mi dovete scrivere nei commenti se siete d'accordo che le caramelle secondo me sono un pochino pericolose. Io non le sopporto tanto, non le tollero. Mm, mi fanno un po' paura, quindi ho sempre bisogno che comunque le mangino vicino a me. Soprattutto Anastasia che è più piccina Cosa ne dite? Scrivetemelo nei commenti okay, La sorella non sa so tenere niente in mano Mi cade sempre tutto Mi sono cadute tre caramelle sì, Cioè una, una due quella, la Nascosta paniglia. in mezzo alle foglie mm. Vabbè Ok dai eh, Mancano cinque minuti alle due Va bene così possiamo prendere i panini e tornare a casa Altro giro, altra corsa C'è il carrellino è... dei piccoli C'è il carrellino dei piccoli so, Con il carrellino dei piccoli la prossima volta lo prendiamo anche noi Però qua vengo poco Non vengo spesso Cioè ritiriamo questi panini finalmente Ce l'abbiamo fatta Vanessa Fai vedere questi panini tanto attesi Che siamo rientrati per averli Mettiamo in macchina Andiamo al post Compriamo quello che ci serve E poi si va a casa a lavorare A lavorare E tu a studiare Vanessa siamo tornati a casa finalmente Adesso tu devi fare i compiti Stai già... Aprendo la bombola di Elio perché dopo dobbiamo gonfiare i palloncini e tu scommetto che vorrai fare una prova, io so già, vero? Ma io voglio farla No, la facciamo dopo. Adesso ti devi fare un po' di compiti. Noi ci vediamo dopo, adesso io preparo le cose che mi servono in cucina. e Quando è ora di fare i panini e di allestire, ricominciamo col video, ok? Ok, finiti i compiti? Sì! Andiamo a fare questi panini perché sì. mancano due ore e arriva gente, non li abbiamo ancora preparati. Dai, fatti aiutare sì. anche da, da Anastasia. Ah, fatto... Andiamo, dai. Ok, dai Vane, sei capace? Sì. A tagliare? Benissimo. Aspetta che dobbiamo prendere un tagliere, giusto? E' qua. L'hai trovato? Inizio. Dai. C'è un odore, mamma. Di cosa? di, di panini? I panini? Sì, mi sa che è il taglia. Eh vabbè. Mm -hmm. Panini fatti. Ma bravo Buonissima. amore. Buonissima. Vediamo un po'. Bravissime. Dai. E andiamo avanti. Abbiamo preparato i panini. Siete state bravissime! Adesso, sì. Vane, mm -hmm. facciamo i tramezzini. Ah, ok? Collo e, e salame, con il salame, va bene? Pancino. E poi facciamo i palloncini, dai. Mm. Anastasia ha portato il tagliere. Brava, amore. Adesso sapete cosa dobbiamo fare con i tramezzini, Vane? Dobbiamo prendere la maionese, che è qui, e con un coltello su una sola fetta di pane spalmare un filo di maionese. Solo un filo, eh? No. Ciao, amore. Ok, Ani? No, prendi un coltello. Palloncini, palloncini. Speriamo di trovarli questi palloncini. Perché eh, non so più dove li ho, ho messi. Vediamo chi mette su più fette di Così. pane la Maio, bravissima. No, spalmala bello. però, amore. Io metto salame. Va bene, allora Vane mette la Maio e Anastasia il salamuccio. Te lo apro, amore? No, no, so. Sei capace. Mm. <ride> Così? Vediamo. Vai amore, sì, tu metti la maionese e Anastasia mette il salame, due fette di salame, Perché ridi? Eh guarda, Bravissime Quanti siamo? Quanti Quanti sì, sì, Metto sì, sì, sì, sì, sì, Io metto sì, sì, sì, sì, la maiola, eh, la maiola. sì, sì, sì, sì, mai. State mangiando? Ditemi la verità. Sì. Vedo sì. delle bocche che vanno, delle mandibole che si muovono, che vanno su finito e. Finiti i salami. Finito il salame? Sì. Facciamo cotto adesso? Sì. Cotto cotto! cotto. A few moments later. Allora, abbiamo finito? Sì. Stai lavando? Sì, il, stai tagliere? Stai sì. il tagliere? Stai sì. sciugando il tagliere? Va bene, adesso Vanessa dobbiamo andare su perché io devo preparare le pizze e nel frattempo cerchiamo i palloncini. Così al massimo con papà li gonfiamo, ok? Sì. Anastasia ci ha abbandonati? Sì. Allora, vediamo i tramezzini Questi sono i tramezzini? Benissimo! Che sta cercando di entrare! No, di venire qua? Sì. Oh, è arrivato il papà William, c'è Anastasia, oh. Vanessa non vuol venire, forse perché vuole la sorpresa, non lo so e adesso gonfiamo i, i palloncini! Si parte! Sì, quelli non hanno dentro. dentro, quelli hanno dentro dei glitter, Ani ah, E poi, quando scoppi? Eh, quando scoppi ti cadono i gritti in testa, ma in teoria non dovremmo scoppiarli, eh? dobbiamo decorare la stanza. Ma. Ok, amore. e poi quando non Adesso sì. papà prova a gonfiare. Quelli eh. li lasciamo per domani? Li lasciamo per domani appesi? Certo. ma, Eh, ma poi? Domani non appesi. Ho... Ok, primo palloncino uh. a è pronto. Ah. <ride> Però poi doma dopo domani non amo sgonfiato. Oh e no. poi con Ci giochi? Oh, guardate che palloncino ad elio rimane perfettamente sul sono soffitto. La Ma papà William me l'ha tolta e non ho potuto far vedere. C'è il primo palloncino sul soffitto? Sì. Secondo palloncino che va. In no, no, io faccio così. One eternity later. Amore, la amore, è il tuo momento. Andiamo. Guarda che dietro c'è un biglietto scritto eh oh, Wowelli wow, wow, wow, wow, fa vedere La famiglia e amore bellissimi ti piace amore che eh? bella amore Bello. molto bella Bello. molto bella Grazie. Ah, no. questa è bella no, Disney cosa no. no, voglio anch'io anche eh, il tuo braccio le unghie finte! Le vuoi mettere?